Bentrovati, bentrovati, un video messaggio velocissimo solo per informare chi sta seguendo il video tutorial di Premiere Pro e di After Effects che proprio a causa della quarantena a cui siamo tutti correttamente e giustamente sottoposti eh, i videocorsi di FabioAmbrosi.it e del canale youtube FabioAmbrosi stanno andando regolarmente avanti stiamo preparando eh, le puntate su After Effects relative alle animazioni un pochettino più, più articolate mettendo insieme un po' quello che abbiamo appreso nelle prime lezioni del corso introduttivo di After Effects e soprattutto stiamo concludendo dopo un anno ormai direte voi è quasi ora il corso introduttivo ad Adobe Premiere Pro Proprio per questo, perché stiamo concludendo il corso su Premiere Pro e proprio perché siamo chiusi in casa, per forza, in quarantena, mi raccomando non uscite di casa, eh, questo è importantissimo, proprio per questi motivi pensavo di organizzare, vorrei organizzare nei prossimi giorni un bel tutorialone live per permettere a chi vuole, a chi ha la pazienza, dato non dovete fare nulla, siete a casa, quindi insomma voglio dire, eh, la, non avete scuse, chi vuole, chi vorrà eh, di fare domande in, in diretta, eh, requisiti, dubbi, perplessità, cose che uno vorrebbe sapere come si fa a, con Premiere Pro eh, per passare insieme un'oretta, un'oretta è qualcosa quello che riusciamo insomma e vedere eh, se live c'è qualcuno che ha dei dubbi, delle perplessità a cui dare, dare risposta quindi vi do appuntamento per maggiori informazioni su questa pagina Facebook a proposito condividete, date, passate parola anche ai vostri amici sia per questa pagina sia per il canale youtube Fabio Ambrosi e soprattutto il sito internet, ormai chi segue i corsi lo sa benissimo www.fabioambrosi.it lì avremo eh, bre a breve la possibilità, daremo bre a breve la possibilità di inviarci prima le vostre domande così da avere una scaletta degli argomenti da trattare in questi video tutorial live. Cominceremo la settimana prossima, molto prob probabilmente. Maggiori informazioni a breve quindi restate sintonizzati molte novità come promesso arriveranno e ne arriveranno tante mi raccomando non uscite di casa eh. ciao